Nell'avviso di vendita per la partecipazione all'esperimento d'asta viene espressamente indicato pena nullità dell'offerta, quale sia l'offerta minima al di sotto del, della quale non si può scendere nel formulare la propria partecipazione all'esperimento d'asta. Chiunque dovesse immaginare di eh, veicolare un'offerta per un importo che sia inferiore